Non esistono, ci rendono vivi, fanno volare, danno un senso, parlano quando tutto tace, insegnano a viaggiare, baciano per la notte, carezzano per il buongiorno, sono i sogni e non porteranno mai rancore, mai tardi. Come posso osservare un mondo incurante? Come posso osservare me stesso senza avere paura? Mi scuoterei se morisse l'una. Non vi curate. L'amore è a 360 gradi. Non ha angoli cui aggrapparsi ma puoi percepirlo da ogni angolazione. L'amore è a 360 gradi, non ha angoli cui aggrapparsi, ma puoi percepirlo da ogni angolazione. Errori cari alla vita, che se ancora respira,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 Convincermi del Pasolini, che è me e te a dire il mio piccolo genio. Quanto voglio. Ogni qualità ha la sua dose, se sconfina, fa difetto, boom di vendite di cannocchiali e strade dove più nessuno passa. Selvaggi.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 sport estremi quando sei solo sono tutti innamorati quando sono tutti innamorati sei custode dell'amore del mondo